Ciao a tutte e tutti, in questo breve video cercherò di raccontare ciò che è successo in, nella seconda tranche, nel secondo round della conferenza di Berlino sulla, sulla Libia. Eh, innanzitutto, questa, questa conferenza si è tenuta in un clima eh, leggermente diverso, in un clima politico leggermente diverso rispetto a quella che si era tenuta nel gennaio del 2019, poiché da un po' di mesi eh, in Libia vige una tregua che, per quanto debole, sta eh, mantenendo una relativa calma all'interno del paese. La, I temi principali che sono stati affrontati durante la, la conferenza sono state innanzitutto la stabilizzazione del paese, eh, le elezioni che si dovranno tenere, e eh, si dovrebbero tenere, nel dicembre del 2021, e il ritiro, un aspetto fondamentale, dei eh, mercenari stranieri dal paese. E parto da quest'ultimo punto, i mercenari stranieri che non sono nient'altro che il, il riflesso dell'intervento delle, delle potenze regionali e internazionali all'interno del conflitto e soprattutto durante l'escalation e l'attacco la, del generale Khalifa Haftar nel 2019 contro Tripoli. Abbiamo visto eh, diverse eh, potenze intervenire all'interno della guerra civile, da un lato a sostegno di Haftar gli Emirati Arabi l'Egitto, eh, in parte l'Arabia Saudita e in modo eh, più o meno informale anche eh, la Francia e dall'altro a sostegno di de quello che fu il governo di eh, unità nazionale di eh, Serrage sostenuto dalla eh, Turchia e dal, e dal Qatar. Ad oggi le principali potenze che eh, hanno di fatto un ruolo preponderante nel Paese sono la Turchia e la Russia, eh, che proprio ieri si sono accordati per un ritiro dei, eh, dei mercenari. Eh, anche se eh, nella redazione finale del do, nel documento finale della conferenza si fa accenno a tutte, al ritiro di tutte le forze. Eh, militari esterne al paese e, e questo ha fatto diciamo in un certo senso eh, storcere il naso alla Turchia poiché eh, la presenza di eh, ufficiali di esercito regolare turco fu voluto proprio dal governo di Serrace. e in un certo senso eh, il ritiro vorrebbe dire anche una perdita di eh, importanza e centralità del, del, di Ankara. Eh, per quanto riguarda le eh, elezioni, ehm, il, la data prefissata è il 24 dicembre, la, una data molto importante per la Libia, visto che segna il giorno della sua indipendenza. Eh, ad oggi eh, manca di fatto la, la, la struttura istituzionale che dovrebbe regolare le elezioni, una Costituzione, anche una legge elettorale, ma soprattutto il maggior rischio oggi è quello che... Il, chiunque vincesse le elezioni rischierebbe di non essere riconosciuto dai suoi ehm, avversari politici. Questo potrebbe far riaccendere in un certo senso la miccia del, del conflitto. E, a fronte di ciò si è, è appunto ehm, enfatizzato molto al ruolo che potrebbero giocare eh, le, le potenze cosiddette occidentali proprio gli Stati Uniti, nonostante abbiano espresso più di una volta il loro disinteresse e il disengagement nel Medio Oriente. Tuttavia, hanno eh, messo a disposizione il la loro. Eh, la loro esperienza nel supportare e il processo elettorale e anche il monitoraggio delle elezioni delle elezioni stessi per quanto riguarda l'Unione Europea abbiamo visto con la conferenza la leadership di fatto della Germania nel guida guidare questa nuova roadmap delle Nazioni Unite, la Germania che agli occhi dei, dei libici può rappresentare l'attore neutrale al di sopra di tutte le parti per quanto riguarda l'Unione Europea. E tuttavia non bisogna ehm, denigrare in un certo senso il ruolo che ha avuto l'Italia proprio in questi ultimi mesi nel sostenere eh, attraverso anche visite, ma anche azioni concrete verso la Libia e verso il, appunto, il, nuovo, il nuovo governo di eh, Dabaiba. Ehm, la conferenza di fatto non, eh, non rappresenta un punto di eh, arrivo rispetto alla risoluzione della crisi e eh, di fatto lascia aperte molte questioni ancora risolte eh, il nuovo governo non ha di fatto una figura che eh, possa ehm, gestire la sicurezza interna tant'è vero che il ministero della difesa non è stato ancora nominato da parte del governo, questo di fatto dimostra di come le molte, eh, molti gruppi militari ma soprattutto la presenza ancora centrale del, del generale Haftar possa preoccupare in un certo senso il nuovo, eh, il nuovo governo. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri, si definirà meglio probabilmente il percorso politico che la Libia dovrà affrontare, anche se non affrontando i problemi centrali come quello della sicurezza potrebbe far deragliare di fatto il ehm, percorso politico verso la eh, stabilizzazione e la transizione.